Ciao a tutti. Oggi prepareremo il caffè viennese. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono: panna vegetale zuccherata, cioccolato fondente, caffè espresso, per decorare codette di cioccolato, cacao amaro, cialde e panna montata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente.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 per 3 minuti, 50 gradi, velocità 3. Intingiamo il bordo di due bicchierini con il cioccolato fuso e lasciamo il resto all'interno del boccale. E passiamo la superficie del bicchiere nelle godette di cioccolato, facendo aderire bene. Aggiungiamo al cioccolato fondente il caffè e la panna. E facciamo amalgamare per un minuto a velocità 3. Trasferiamo il composto nei bicchierini che abbiamo precedentemente decorato e decoriamo con panna montata, cialde e spolverizziamo con cacao amaro. caffè viennese. Grazie e alla prossima ricetta!